Al presidente buongiorno. del gruppo Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara, onorevole, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ma si figuri, Senta, oggi si celebra, eh, anzi già da ieri, dalle 19.35, eh, il successo per il sì in conferenza dei servizi per, per, questo, per questo stadio. Cosa significa buongiorno. in termini percentuali? Eh, diciamo così, secondo un calcolo che magari avete di occupazione, di, eh, di rilancio per Roma anche in termini di, proprio di PIL della città. Allora vi lascio dire che veramente oggi è un giorno di festa, un giorno importante perché eh, si realizza un sogno, io dico per la città, perché veramente come diceva eh, non è un sogno solo degli sportivi ma anche un sogno di, di, che realizza un'economia sana qui in questa città e credo che lo stadio sia un'opportunità per tutti. Eh, detto questo è chiaro... In, Abbiamo, abbiamo detto, abbiamo parlato, hanno parlato i proponenti, e così starà, siamo certi, eh, 4.000-5.000 posti di lavoro, nuovi giovani che avranno la possibilità di, eh, di avvicinarsi al lavoro in un momento così difficile, che conosciamo benissimo. Eh, tra l'altro, poi siamo veramente orgogliosi guardi, di questo progetto perché ci abbiamo creduto fino in fondo, l'abbiamo rimodulato, lo sapete, l'abbiamo cambiato in meglio, eh, abbiamo presentato un progetto verde, uno stadio verde. Per cui, io credo veramente che questa. Sia, sia, sia la prova di come la sindaca Raggi stia governando bene questa città e come questa amministrazione, la maggioranza, eh, siano capaci in questa città di, di promuovere qualcosa che era da vent'anni che se ne parlava, per cui eh, non solo l'abbiamo rimodulato ma abbiamo anche raggiunto un obiettivo importante. Ci sono ancora dei piccoli passi ma la maggioranza è granitica su questo perché comunque aveva veramente voglia di portare avanti questo progetto. Beh dello stadio se ne parla da 40 eh non da venti. È, è vero, è vero. Sono quarant'anni che si parla dello stadio. Prego Giorno. Senta Un'altra domanda le volevo fare, adesso si passerà in, in comune per il varare la, la variante, eh, che tempi possiamo ipotizzare per poterla poi rimandare in ragione? Guardi, io non sono un tecnico, però posso dirle veramente che noi siamo a disposizione per velocizzare tutto l'iter amministrativo, eh, comprese le delibere che dovranno passare per le varianti urbanistiche in aula. Hanno parlato di iniziare i lavori, i lavori a primavera, io credo che sia un, una data possibile, la realizzazione entro due o tre anni, diciamo, così come il proponente ha detto. Io sono fiducioso, a questo punto veramente c'è una volontà univoca, anche perché poi diciamolo la conferenza dei servizi ha uh, -huh ha dato parere favorevole, questo significa che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro fatto bene perché è stato giudicato in modo favorevole da tutti gli enti preposti, regione, Stato, area metropolitana e comune, per cui se c'è questa certificazione eh, che dice che di fatto c'è tutto quello che serve perché a questo punto le polemiche le lasciamo alle spalle, visto che è stato certificato eh, il tutto, credo che veramente sarà, rapida, eh, sarà rapido tutto il processo che prevede la realizzazione dello stadio. E non è solo lo stadio, ricordiamo, perché noi... Guarda io voglio raccontare una cosa che mi dà un attimo di tempo. Certo, come no, Prego, mi, prego. Chiede, mi chiede sempre a me, ma tu in comune che cosa fai? papà? Ecco, Io sono orgoglioso di potergli raccontare che ci saranno 10.000 alberi in più, che ci saranno dei teatri, ci si di cultura, ci sarà un posto dove le persone giocheranno e moltissime persone si potranno divertire finalmente, ma non solo, ma eh, gli, gli potrò anche dire finalmente che quel cammino che noi prendiamo spesso che va da. Ostia fino a roma sarà un treno nuovo finalmente perché abbiamo previsto anche investimenti per quello e mettiamo in sicurezza un quartiere come decima che voi sapete eh, soffre e vive il terrore degli allagamenti insomma c'è veramente tutto in questo progetto tra l'altro poi lo stadio è certificato golden lead significa che è unico in italia per cui sarà un, un uno stadio verde ci sono degli standard energetici altissimi elevatissimi in questo senso pensate solo una cosa voglio dirvi per farvi capire quanto abbiamo lavorato e quanto abbiamo dato l'attenzione attenzione, all'ambiente, tutti i materiali di scavo non finiranno in discarica, vengono tutti riutilizzati per la costruzione delle strutture. Senta, lei è pronto o siete pronti all'arrivo di Claudio Lotito con, uh, con un corteo dopo l'approvazione sì. per, per lo stadio della Lazio? No, abbiamo noi abbiamo sempre detto che questa non è una questione è, Roma, la eh sì, è, la la è una battuta è eh, lo notoriamente una questione di, un osso duro di per la città, per cui siamo disponibili a valutare tutte le opportunità eh, che ricalcino comunque un percorso io lo dico eh, da 5 stelle perché noi dobbiamo usare un'impronta importante che, eh, che comunque eh, dà degli obiettivi eh, credo anche a questo punto dei risultati che sono, che sono all'interno del nostro percorso programmatico, eh, volevamo uno stadio virtuoso, abbiamo certo. ottenuto uno stadio virtuoso. Eh, beh, fin, eh, fin, fin, fin qui eh, sì, non, si può, che, non si possono che fare i complimenti, eh, però si parte anche da delle piccole cose che probabilmente qualche cittadino, ma non tutti, non hanno ancora ben capito, eh, non so se Jonathan eh, ti ricordi con l'area eh, appunto, ecco, com'è la storia? Noi abbiamo eh, parlato, abbiamo parlato molto, ce lo diceva poco anzi, il... Eh, il successo è stato il rimaneggiare, il uh, ridisegnare il progetto. Uh, questo me lo ha confermato lei l'epoca fa ed è stato il grande sì, merito. Il 50% dell'abbattimento. 50% del dell'abbattimento. Dell esatto, e quindi insomma è stato un, un risultato molto, molto importante. Però le domando una cosa, se lei me lo consente, le faccio sentire un audio dell'allora candidato sindaco Virginia Raggi. Che cosa dice nello specifico, se me lo consente? Sì. Prego. Certo. Purtroppo in quell'area lo stadio della Roma eh, non può essere costruito perché viola leggi, viola regolamenti, quindi invitiamo a voler individuare un altro sito. Ecco. Beh, cosa è cambiato? Cioè, era proprio il problema che campagna elettorale sì, sì, sì, sì. era proprio là, la domanda gliela faccio poi, le lascio tutto il tempo per rispondere. Il no, non era il problema in campagna elettorale quest'audio, quest'audio era di qualche anno fa e parlavamo del progetto Marino, che non è il nostro, in sì, sì, no, allora, parla... campagna elettorale, noi avevamo detto il stadio sì, questo è, è No, no, lo stadio sicuramente Ramba. sì. No, no, sullo mm. stadio sempre sì avete detto. No, no, io parlo dello stadio là. Mi non dite mi la data, stare. gentilmente? Sì, nel, no, no, ma io, lo audio. ripeto, quello lì è, è un audio che ci dice Giugno 2016, che 2016 non è di no, qualche anno fa l'anno scorso. Il progetto di Marino, scusi, è giugno un solo, un Ferrara un solo. È giug sì. è giugno duemila prego. Quindi siamo in piena campagna sì. elettorale al ballottaggio eh, è giugno. C'era quello di Marino, sì. No, no, no, però il punto era, se mi fa fare la domanda, mi spiego meglio anche io. La, il Beh. punto non era il progetto in quanto progetto, certo. era l'area in quanto area. Eh, certo. Cosa è cambiato sull'area, solo il progetto? O, perché lì si dice che era proprio l'area che non andava. No, no, no, no, è chiaro, è chiaro scu scusate se tu trovi un'area, eh, devi metterla a paragone con un progetto, non è che un'area di per sé, è un'area e basta, è un'area dove si vuole fare uno stadio con un progetto e eh, probabilmente in quel progetto abbiamo individuato delle cose che non andavano, tra l'altro il 50% delle curvature secondo noi è, è un elemento importante, per cui l'impatto ambientale è enorme, non parliamo delle teorie che abbiamo eliminato, per cui lui parlava con la signora gli faceva bene a dire quella cosa in quel momento perché stava parlando della 132, la delibera marino che ha portato marino, che noi abbiamo completamente eh, rivoluzionato perché abbiamo fatto una... una, una innovazione, ne abbiamo presentata un'altra completamente differente sull'aspetto sicuramente ambientale e anche delle, probabilmente delle leggi e dell'importanza che poi questo va, uh, ha all'interno di una proposta, per cui okay, è okay. chiaro che se quello era la 132, questa è la 30 che è la nostra, mm -hmm. eh, che è un'altra delibera. Seta, eh, secondo lei eh, a questo punto eh, quando sì. Si potrà inaugurare, no? Poi, no e poi io c'avevo una domanda prima dell'inaugurazione: ah, un'altra domanda c'avevo cioè, io, io, io, ma eh, è chiaro che eh, mi ricordo che Marino. Adesso, al di là delle torri, eccetera, eccetera, di tutto quanto tutto è stato rifatto, eccetera. Però Marino disse: Non si, non si entrerà allo stadio eh, se le opere non saranno concluse. Le tutte, opere pubblica, non saranno non quelle pubbliche, evidentemente, non saranno concluse. Ma non riusciamo in delibera questa roba in precedenza. Mi sembra no, di che, se... che non sono, sono sicuro. no? no, no io, io, sto... Ma io andavo, andavo, andavo soltanto così a sì. eh, come si dice a buon senso insomma, eh, se le strade se il ponte, se l'altro ponte non sono fatti eccetera eccetera è chiaro che poi uno eh, po porterebbe in documento a chi va allo stadio perciò anche voi farete così, sì. nel senso prima tutto quanto a posto e poi lo stadio no, aperto no, non è corretto quello che lei mi sta dicendo mi no. scusi se mi permette si modo sicuali, nel senso non è ah, corretto sì, nei sì. momenti in cui lei mi dice che noi faremo come loro, loro non prevedevano le convenzioni separate, noi abbiamo dato un input differente a proposito di legge, noi abbiamo previsto che a differenza della delibera che da Marino, questa volta le convenzioni ti facciano separate sì. in modo da fare prima le opere pubbliche e poi lo stadio. Perciò, prima le opere pubbliche, quando è tutto pronto, che eh si può sì. no, Io adesso dicevo voi loro, ma sì, beh, capisco che la differenza c'è. Eh, c'è una differenza <ride> sostanziale però in questo, permettetemelo. Volevo no, rivendicare questa cosa, insomma, è importante, no no, dai. Certo. no, no, ma certo, come loro rivendicano il fatto che vi regalano il ponte e perciò eh, lo stadio è anche loro. Insomma, questa guerra che si sta facendo ultimi, negli ultimi diciamo così tempi eh, che il PD poi, rime, eh, vuole rimettere, ponte, vuole, eh, vuole rimettere eh, il cappello sullo stadio. No, eh? no, no, no, voglio fare il cappello sul ponte, fatemelo fare, perché non c'è mai stato un ponte di Craiano. No, no, questo ce l'ha spiegato un'altra volta. Poi lo meglio di me, no, no, Abbiamo capito perfetto. <ride> Ma le le serve o non serve? Io questo non ho, ho capito ah. il finanziamento pubblico all'interno della certo. delibera perché ma lo so al... prevede la legge certo ma al di là adesso del, delle cose della, della legge eccetera cioè, cioè, eccetera che comunque sono importanti ma lei c'è stato, sì. ha visto ma Sto ponte serve o non serve? Al di là di chi lo fa? Io questo voglio capire. Il ponte, è, il ponte serve, noi ci siamo accorti che ce n'erano ne due. Quando abbiamo preso il progetto, vi racconto una cosa, un aneddoto molto simpatico, certo. non se ne parlava prima dei due ponti, si parlava del ponte di italiano all'interno del progetto, abbiamo preso il progetto e abbiamo visto che c'era un ponte finanziato dalla ponente in un certo punto c'era un altro pochi chilometri più sopra uguale abbiamo detto ma a che servono due ponti? cioè questa è, è follia che non si sia parlato in precedenza con le altre amministrazioni di questa, abbiamo detto c'è un ponte in più, perché comunque due ponti non servono, e abbiamo scelto il ponte dei congressi, che già era finanziato da tempo eh, dallo Stato, per cercare di abbattere e rimodulare il progetto, abbattere le cubature, abbattere il cemento, rimodulare il progetto nel modo che volevamo che vi spiegavo prima. Cioè, questa è, è la corretta informazione di quello che è successo. Poi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma perché non lasciare all'interno del progetto anche eh, le planimetrie, il contesto del ponte di italiano? Chissà se un giorno qualcuno lo vuole fare a spese sure, perché non di certo a spese del comune, e lo vuole fare potrà essere comunque integrato. Abbiamo solo fatto questo, l'abbiamo lasciato in funzione di una prospettiva futura. E quello è un altro prevedere. discorso, sono d'accordo, Perciò, Perciò al di là di quel ponte che poi alla fine ho capito allora essere strumentale un po' da parte del PD. Bravissimo, ha capito tutto, volevo mettere ah, il ponte, ma non gli è riuscito possiamo eh, dire la questa cosa ecco, sì, l'importante è che i cittadini possano arrivare senza sto ponte poi se lo fanno o non lo fanno non sì. ci interessa più i cittadini possono arrivare tranquillamente con, con quello che c'è adesso insomma, con le, i treni, con il ponte no, no, sono ecco, è questo, i cittadini questo vogliono, questo Perciò... vogliono credo che li... sì. No, no, era soltanto, era soltanto per capire. Io ero convinto che il Partito Democratico avesse fatto stazione del ponte per mettere il cappello sullo stadio, eh, questo l'avevo capito pure io. Insomma, che... Però era bello eh, ribadirlo insomma, perché la gente deve ben capire. la Sì, situazione. no, lei ha ragione. Io posso dire una cosa su questo: i cittadini vogliono, è un po' come le buche, no? I cittadini vogliono le buche chiudere subito, no, non interessano i tecnicismi. L'urbanistica la capiscono, come dice lei, quando poi in macchina eh beh, ben ben che possono eh, arrivare allo stadio sì. o arrivare al lavoro in tempo puntuale. Certo. io sono d'accordo su questo però le garantisco che la conferenza e lo garantisco anche chi ci sta ascoltando che la conferenza di servizi che si è chiusa in modo positivo ha analizzato un lavoro puntuale fatto da tutti i dipartimenti eh, Roma Mobilità eh, dove sono stati studiati i tempi di percorso le strade che vengono allargate la Roma Lido per cui il lavoro è stato giudicato in modo positivo ci sono delle piccole prescrizioni che sono superabili le supereremo sicuramente eh, insieme al proponente ma credo che a questo punto parlare di di possibilità di arrivare allo stadio siamo un, pa un passo avanti credo no? perché comunque le conferenze di servizi a queste servono tra l'altro per conferenze di servizi lo ricordo fatemelo dire non cioè, dove all'interno non partecipavamo solo noi la stessa regione l'azio riconosciuto, riconosciuta un parere positivo al lavoro che abbiamo fatto Senta, le domandavo... la Movimento 5 Stelle certo. le domandavo una cosa secondo lei quando potrebbe essere eh, diciamo così inaugurato 2020 dai non eh, immagino un evento bellissimo, questo siamo un sogno un po' di tutti insomma no? e credo, che loro lo di 2020, noi ci so, auspichiamo che, che siano in grado di poterlo fare, è chiaro che noi vorremmo che questa cosa succedesse prima della fine della nostra consigliatura, ah, anche certo, se siamo certo. sicuri che verremo riconfermati. Ah, è vero. no no, okay. Okay. <ride> anche perché sarebbe bello che quando, no, no sarebbe bello, scusate. S sarebbe curioso sì. che se ci fossero altri poi quando lì abbiamo fatto noi lo stadio, capito? Eh. Senta, eh, è se è sempre è... così politica, no? sì. sappiamo, sì, guarda, in politica, sì. però, però è chiaro che per noi è, lo ripeto, siamo, siamo orgogliosi di questo progetto che l'abbiamo impostato, per cui è chiaro che vorremmo anche condividerlo nei momenti in cui veramente c'è cioè il primo calcio, magari vedendo Totti che è del primo calcio di inizio Beh, ah. Senta, le faccio un'ultima domanda, questo è un po' un, un tecnicismo, però a, alla fine ritorna alla domanda di Mario di, di prima. Eh, secondo sì. le prescrizioni in comune dovrebbe esserci una prima messa in sicurezza idraulica. Famosa fase 1 del progetto eh sì, Il posto certo. di Vallerano: L'itrovora eh, di, eh. di Tordivale di cui Berdini ha tanto parlato. Se, quello non sì, conoscevo sì, sì, le vasche sì. di laminazione delle acque piovane, poi il claudo delle stesse opere. Quindi domanda alla regione per far cambiare la classificazione delle aree e solo allora si potrebbe tirar su qualcosa le risulta questo programma cioè prima questo tipo ma di opera ma per forza questo eh? qualsiasi cosa lo fai è, che sia eh, ma antiretti non possono essere rilasciati gli altri permessi di eh, certo. convenzioni di cose che comunque importanti perché comunque lì c'è il problema di distanza idrogeologico, il senso civiltà di dare dei pareti che saranno in funzione della realizzazione di queste opere ma questo era, era diciamo eh, credo che sia scontato un po' per tutti i progetti dove si va a costruire dove eh, no, cioè si va a realizzare qualcosa primo, la prima cosa che si deve andare a vedere è la risoluzione del, del dissesto idrogeologico del rischio idrogeologico lo vogliamo chiamarlo però questo credo che sia, eh, sia dettato un po' in, tutte, in tutti i progetti in, tutte, in tutti i percorsi che portano alla realizzazione di, a definizione di un progetto finale sì assolutamente Beh, bene perfetto noi ringraziamo molto di essere stato il nostro ospite Presidente Ferrara Grazie a voi, le auguriamo buona giornata e buon lavoro buon lavoro grazie grazie anche a voi eh. grazie a Paolo bene. Ferrara Presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Campidoglio